Grazie Presidente. Sì, io devo dire, mh, vorrei rassicurare il consigliere De Priamo, qui nessuno sta assolutamente, stiamo ascoltando e ascoltiamo anche gli, ovviamente gli interventi delle opposizioni che troviamo comunque utili alla discussione generale per cercare di portare avanti in modo, come dire, consono e, e, e utile e la, la gestione dell'amministrazione. Certo è che eh, troviamo questo insistere da parte di Fratelli d'Italia decisamente pretestuoso e un po' fuori luogo, perché quando ci si dice che sono debiti del 2014-2015 e dunque dovevano essere pagati prima dall'amministrazione, forse dimenticano che, e lo dobbiamo ripetere, che sono state votate centinaia di delibere, debiti fuori bilancio degli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e questo ha generato un corso delle code, ehm, per cui è ovvio che mh, si ritarda tutto quanto un altro lavoro e questo genera degli interessi. Se magari qualcuno precedentemente non eh, faceva troppi debiti fuori bilancio, perché anche noi ne stiamo facendo qualcuno molto, in maniera molto misurata, ma li mettiamo in bilancio subito dopo e non li, fa, non li diamo alle amministrazioni eh, future, allora forse ci sarebbe stata una gestione come dire mh, corretta. Pertanto questa maggioranza vota favorevolmente a questa delibera e si assume questa responsabilità che altri non si stanno assumendo. Grazie Presidente.